Ciao, come state? Tutto bene? Ci ritroviamo per il nostro appuntamento del martedì mattina. Allora, intanto il mio weekend è passato in montagna. Sì, sono andata in montagna a cercare funghi, ma neanche l'ombra dei funghi, mannaggia. Vabbè, magari ce ne sono mai. Io non riesco a trovarne mai. Comunque, mentre ero in montagna mi è venuto in mente l'argomento da trattare. Perché? Perché eh, volevo parlare di fatiche. Beh, Intanto perché in montagna io eh, effettivamente ho fatto anche un po' di fatica a salire, a cercare, insomma, andare su nei boschi, a arrampicarmi, eh, per cercare appunto i funghi, eh, cercare anche delle betulle che mi servivano le foglie di betulle che mi servivano per la sauna eh, e ho fatto fatica, fatica, fatica, ma mi sono anche ricordata che eh, a inizio settembre in uno degli eventi che ho eh, appunto presentato ho conosciuto una scrittrice, questa scrittrice qui, Enrica Tesio, che ha scritto Tutta la stanchezza del mondo. Un libro simpaticissimo, tra l'altro lei è anche molto simpatica, dove descrive un po' le sue dodici fatiche, quasi come quelle di Er. Dopo che, insomma, aveva letto, o meglio, era uscita la notizia anni fa del Papa Ratzinger che si dimetteva in quanto non malato ma stanco ecco, lei ha ripercorso un po' eh, quelle che potevano essere le, le sue stanchezze, le sue fatiche eh, dall'amore al lavoro ai figli, insomma tutta una serie, ai social, seguire i social e da lì ecco che mi è venuta in mente la domanda da farvi e allora mi sono detto, se per me è stato faticoso salire in montagna una delle tante fatiche che io faccio ma in realtà la fatica più grande sapete qual è la mia è che in qualche modo e non riesco proprio sempre a concludere il lavoro che faccio nel senso che arrivo al 90% e poi l'ultimo 10 mi fermo e faccio proprio fatica a chiudere quelli che sono i progetti. Per me questa è, diciamo, la mia fatica più grande. E allora vorrei sapere da voi, e poi ne parleremo logicamente anche domani mattina, sapere un pochettino qual è la vostra fatica più grande, in qualsiasi campo. Per cui aspetto le vostre risposte, vi aspetto domani come sempre, puntuali, alle 9.30, per un'altra diretta del martedì mattina. Ciao! Un bacio! A domani!